Durante questa meditazione fatta all'ora del tramonto ci eserciteremo ad osservare la dimensione base di tutta la nostra esistenza e cioè l'impermanenza, come tutto cambia di continuo. Ci eserciteremo ad osservare questo fenomeno e anche ad accettarlo perché accompagnerà nell'arco di tutta la nostra vita dunque questa meditazione è da fare proprio in prossimità dell'ora del tramonto per una durata che diciamo consigliabile di una ventina di minuti mezz'ora in modo che possiamo assistere al passaggio graduale dal giorno alla notte, è proprio quella fase così importante della giornata a cui magari non facciamo molto caso, ma è estremamente importante, dunque ci sediamo in una posizione comoda e adatta a un ascolto profondo, a un'attenzione rilassata. Ci concentriamo sul nostro respiro e sulla posizione del corpo per poter essere più calati nel momento presente, in quello che c'è ora. E teniamo gli occhi socchiusi, non chiusi, perché così possiamo percepire questa variazione della luminosità e ci mettiamo in ascolto di ciò che c'è, in questo momento. Ci manteniamo costantemente in ascolto di ciò che accade, in questo luogo e in questo preciso momento. Sentiamo i rumori, se siamo in mezzo alla natura, sentiremo il suono del vento, i versi degli animali, i grilli e gli altri animali che sono ancora attivi a quest'ora e rimaniamo immersi in questa danza di ogni forma vivente che viene qui intorno a noi senza cercare di capire, senza voler nulla trattenere né respingere, semplicemente in osservazione del momento presente. Percepisco il cambiamento continuo che avviene dentro di me e intorno a me. Ogni momento è diverso dal momento che l'ha preceduto e so che non si ripeterà mai più. Percepisco l'affievolirsi della luce, che segna questo cambiamento continuo. E dunque sono determinato a vivere, momento per momento, questo piccolo pezzetto della mia vita, Irripetibile. Ad ogni istante, intorno a me, centinaia, migliaia di organismi nascono, si trasformano, muoiono in un continuo divenire. E allo stesso modo nel mio corpo di continuo migliaia di cellule muoiono e altrettante rinascono. E gli altri organismi viventi ospitati all'interno del mio corpo, che si, si trasformano, cessano la propria esistenza e altri prendono il loro posto. Di continuo momento dopo momento, mentre questa giornata che ho vissuto volge al termine. Questo lento passaggio dalla luce al buio dal giorno alla notte mi aiuta a percepire chiaramente come non esista proprio nulla che sia sempre uguale a se stesso di ogni fenomeno di ogni cosa di ogni persona Mi riesce difficile cogliere un'identità costante nel tempo. Sto assistendo a un processo in corso all'interno del quale avvengono tanti processi piccoli e grandi anche all'interno di me vivo in questa dimensione di costante trasformazione e me la godo sento che questa trasformazione è la vita Sento che questo passaggio verso il buio mi dà un leggero senso di inquietudine. Accolgo questo sentimento e lo abbraccio come parte della mia esistenza qui e ora. E mi rilasso mentre attendo che la piena notte arrivi. Non mi importa stabilire qual è il momento in cui il giorno finisce e comincia la notte, perché sono solo delle convenzioni. Ciò che è importante è stare all'interno di questo processo, viverlo, senza attaccamento, senza avversione. Mentre sono impegnato a concentrarmi in questa meditazione, mi rendo conto che ogni tanto arriva un pensiero sotto forma di ricordo, di sensazione, di progetto e accolgo e lascio andare questi pensieri come parte di questo processo che è in corso. Riporto di tanto in tanto l'attenzione al mio respiro che sempre mi accompagna e di momento in momento cambia continuamente e continuerà a essere presente continuerà a cambiare anche dopo questa meditazione che sta per finire, anche se non finirà almeno per un po' la mia presenza continuamente cangiante in questo mondo che anch'esso è sottoposto a un continuo cambiamento di ogni cosa.